Per verificare il vostro tappetino anti-SD o il vostro braccialetto potete realizzare un circuito molto semplice come quello che ho realizzato io adesso, sono due amplificatori operazionali LM358 con una retorazione che gli consente un guadagno piuttosto elevato i quali a loro volta pilotano un transistor, un normale NPN, un 2222 che a sua volta accende un LED. Il circuito in realtà è molto sensibile anche all'elettromagnetismo, quindi le alle interferenze elettromagnetiche. Prova nel sì, adesso accendo il neon, vedrete che si accendono anche i due LED. Ecco, infatti. Ehm, spengo il neon e vedrete che i LED restano accesi. Questo in virtù del fatto che, siccome gli amplificatori operazionali sono pilotati con un guadagno molto alto, entrano in auto-oscillazione. Ecco. Io ne ho fatti due di questi piccoli circuito, circuiti in modo tale da eh, poter vedere con una sorta di doppio cieco se eh, in un qualche modo si trattava solamente di un'interferenza o effettivamente fosse la carica elettrostatica a variare la situazione e come vedete riesco se volendo a spegnerli dopo capirete il perché e il come questo è il tappetino elettrostatico e il braccialetto e i terminali sono collegati a terra si tratta di un bracciale di un tappetino molto economici presi su ebay è una cineseria per cui ho speso se non ricordo male circa 25 euro io in questo momento sto indossando abiti sintetici quindi sono un po' agevolato ma come potete vedere mi è sufficiente toccare una di queste antennine o anche l'altra e vedete che i led si accendono ehm... Il tappeto, come dicevo, è connesso a, a massa, è connesso a massa in realtà attraverso una resistenza da un megaohm, e mm, vediamo che effetto fa. Se io stendo la mano sul tappeto e provo ad accendere l'antennina, il led si accende un attimo, ma immediatamente si spegne. Il mio corpo cioè non accumula carica, non solo ma posso accendere il led, ecco che rimane acceso poso la mano sul tappeto e se insisto un pochettino come vedete attraverso la mano si scarica la carica che aveva accumulato il circuito. Un'altra cosa che posso fare è indossare il braccialetto. Adesso lo tengo così per comodità perché sto filmando. E vedete, l'effetto è ancora più evidente. Perché il led non si accende. Non solo, posso accendere il led, rindosso il braccialetto, tocco il led, il led si spegne. È un chiaro indizio del fatto che, nonostante si tratti di un prodotto economico, la carica elettrostatica che altrimenti avrai sul corpo viene scaricata dal bracciale o dal tappetino.